della riscoperta delle tradizioni popolari con buona musica, con il DJ Aniceto questa sera a Villa Pastore di Capriglia di Pellezzano siamo con il promotore dell'evento Daniele Caramagna Daniele vogliamo parlare un po' di questo evento? Sì, volevo innanzitutto salutarti e ringraziarti, non ci vedevamo da qualche anno sei sì, stato mio caporedattore alla redazione del Salernitano con Gigi Cascello che salutiamo è una serata organizzata così, eh, una, te, una telefonata di un amico che mi ha presentato altri amici. Io ho coinvolto i miei amici eh, Giovanni Dacunzi e Pasquale della Carmela, ho coinvolto la Canonico e Santoli, il Casevicio Barlotti, il mio grande amico e DJ eh, Niceto e stasera aspettiamo degli amici per stare insieme, presentare il libro di Tonino Scale e Andrea De Simone, mentre il libro sulla cipolla ramata. Un libro sulla cipolla ramata eh, che parla poi di una storia particolare, di una sfida fra un, eh, un compagno comunista ed un personaggio che poi durante la serata vi sveleremo e eh, soprattutto uno show cooking, nel senso che mentre Tonino eh, presenta il libro eh, si affaccenderà nel pentolone per preparare la pasta a sorpresa. Eh, a sorpresa. Ecco, inutile nascondere che questi ultimi 16 mesi sono stati condizionati dalla pandemia, il Covid che ha un po' relegato in secondo piano tutta una serie di eventi, ecco lei come ha vissuto questo periodo? Io l'ho vissuto col fermo, eh, il fermo totale perché non c'era possibilità di programmare alcunché, neanche con gli sponsor, tant'è vero che io ho ricominciato dove avevo lasciato il discorso sospeso con eh, le aziende, eh, quindi una pausa eh, presa per forza eh, di lavoro ho preso una pausa di lavoro ritornando a fare cinema che era quello che poi facevo a Roma negli ultimi anni eh, che ha adottato un protocollo eh, rigidissimo tamponi ogni 48 ore eh, mascherine FP2 cambiate ogni 4 ore un covid manager sul set che controllava che tutto andasse a posto, nel mio set che si è girato fra Torino e Roma su circa 70 impegnati non c'è stato nessun caso, quindi è possibile lavorare e ripartire. Ecco, come ripartire? È una fase un po' particolare, si parla di una terza quarta ondata, le varianti e tutto il resto. È una situazione che condiziona inevitabilmente un po' tutti. Ecco, qual è il suo messaggio per una possibile ripartenza e come? Il mio messaggio è quello di non fare terrorismo. Abbiamo un bombardamento di eh, terrorismo mediatico da parte dei virologi da parte dei politici noi abbiamo un esempio in campania abbiamo de luca che ha costruito la sua ripartenza e fortuna elettorale, elettorale con il terrore non bisogna terrorizzare bisogna far comprendere anche perché non possiamo dire ad una persona che si è vaccinata con l'astrazeneca adesso la strazeneca non si può più utilizzare ti vacciniamo con qualcos'altro che capita questo è un messaggio sbagliato, sono questi i messaggi da evitare. Noi dobbiamo dare la comprensione e non bombardare di notizie terrificanti. Tonino Scala Grazie. presenta il suo libro Pablo Neruto, la cipolla e le lacrime del compagno Alicato. Vogliamo parlare di questo volume? Sì, è un volume, un libro che nasce prima della pandemia, nasce durante una presentazione di un altro mio testo a Montoro un testo di natura diversa, un testo sul sud, sul federalismo differenziato e la cosa bella delle presentazioni è il post-presentazioni eh, mi viene incontro Andrea De Simone, Simone, regala di Carlo sì, sì, sì. <ride> mi uh, viene a incontro, mi regala un suo libro sulla cipolla e mi racconta una storia, un pezzo di storia che è una cena una cena, una sfida culinaria che uh, c'era stata negli anni 50 a Capri tra Pablo Neruda e Mario Alicata, questa cosa mi affascina. Bene, storia. Una storia vera, una storia vera, questa cosa mi affascina. Faccio una ricerca storica, non si sa cosa realmente è stato fatto, eh, è stato fatto cosa è accaduto e con Andrea durante la pandemia decidiamo di eh, scrivere, di romanzare eh, quel fatto vero, un vero questa siete sfida è partita da un fatto vero e poi avete un po' Sì, sì, siamo partiti da un fatto vero, siamo partiti da una sfida culinaria che realmente eh, c'è stata per poi eh, arrivare a riscriverla, a romanzarla ed è uscito fuori un romanzo storico, romantico, avvincente, politico, è rivoluzionario, po c'è un po una di... grande storia d'amore tra la Matilde Urria e Pablo Neruda. Neruda perché ecco, si parte però dalla cipolla, la famosa cipolla ramata di Montoro, prodotto tipico della nostra terra. Sì, si parte dalla cipolla ramata perché la sfida è appunto tra Neruda che conosce la cipolla cilena ma Alicata che essendo eh, calabrese conosceva bene la cipolla di Tropea, poi avendo fatto politica a Napoli ha ben conosciuto la cipolla di eh, Tropea, che è la regina per la Genovese. Sì, sì, sì, Ecco, e, un libro eh, riservato a chi? A, chi può, a, a leggere da parte di chi? A chi ama i romanzi storici, a chi ama le storie d'amore, a chi ama il nostro territorio e a chi ama Capri però non la capri del Giazzetta, la capri che tutti conoscono, ma la capri bucolica, perché eh, il buon Neruda ha vissuto un periodo a capri particolare, lui andava ogni mattina dai contadini a prendere i eh, prodotti, dai pescatori a prendere il pesce, quindi eh, per chi ama una delle isole più belle del mondo, eh, leggendo questo libro riuscirà a vedere un aspetto diverso. nuovo di capri, diverso.